oggi oggi piove però a me mi piace che non c'è il sole ma ho già detto di piovere ciao amorine quanta piaccia va quanta pioggia già finito di piovere meno male amore dai ciao eh a tutti. ciao Vane Cosa state facendo di bello? Che bravo mm. E avete fatto la pappa oggi? No. no, quindi avete fame. Vero? Sì. Mamma, io ho tanta fame. Ma amore, ma adesso ci penso io a saziarti. Oggi Vanessa ho pensato mm. e Anastasia a fare una challenge sì. sul cibo. Oh, no, io tanto può fare, ho fatto il video con papà dove ah, è la qua. La mamma, sì. Oh che vuole, papà detto Oh, che... oh. <ride> mamma Allora Anastasia ti in devo in dire una cosa Devi parlare un pochino più piano perché altrimenti non si capisce cosa dici Sembri un coniglietto di pasta No un pesce, un pesce Ah un pesce Però anche un coniglietto Allora stavo dicendo che oggi facciamo una challenge con il cibo <ride> E Cioè, io vi darò un ingrediente e poi, nascosti in due piattini, altri due ingredienti. E voi dovrete scegliere uno dei due piattini. Se l'ingrediente sarà buono con il cibo che avrete davanti agli occhi, bene, altrimenti male. E ve lo dovrete mangiare comunque. Allora, grazie Anastasia che mi hai portato la benda perché anche in questa challenge ci dovremmo bendare. Ora fate la conta per chi inizia per primo. uguale, ripare sasso carta fordice Dai, su. Sasso carta polbice, Ok, ha vinto Anastasia. Anastasia quindi non si venderà, ma si venderà Vanessa perché ha perso e io e te dobbiamo scegliere gli ingredienti minuto. E un asito. Adesso dobbiamo andare Cercando. a scegliere. Eh? Sì, adesso dobbiamo scegliere un ingrediente e poi senza parlare sceglieremo gli altri due ingredienti che nasconderemo. Qua è la panna con la birra. Sì, e che cosa abbiamo scelto? Il cioccolato. cioccolato. Abbiamo scelto del cioccolato e abbiamo abbinato questi due ingredienti. La panna che è buona e la senape. Sì, eh, ragazzi, se vado a scegliere il pancake di 10,4 piccolo è buono. Adesso copriamo leggermente gli ingredienti anche l'altro amore sopra anche l'altro E chiamiamo Vanessa okay. Vanessa Vanessa puoi venire togliti pure la benda non ti preoccupare allora Vanessa guarda un po' cosa c'è qua abbiamo del cioccolato e nascosto sotto i piatti ci sono altri due ingredienti ora tu dovrai trovare l'ingrediente giusto prima di mangiare il cioccolato mm -hmm. dai Vane scegli il piattino senza pensarci troppo e senza sbirciare qua dove? qua Qua? Sì. lo apri? brava hai trovato la panna montata bravissima apri la senape ok puoi assaggiare il tuo cioccolato sì, con la panna sì, montata sì, sì. ok oh, anche io ma certo che puoi mangiare anche tu com'è Vane? Anastasia non vedeva l'ora di mangiare la panna montata mm, ma va. <ride> ok Ani tocca a te hai deciso dai. cosa prendere per Anastasia? allora abbiamo deciso di prendere i biscotti plasmon quelli per i bambini con il latte buonissimi ma con il plasma alla carne mm, mm. ok dai ci sto quindi prendiamo il latte e tutto bene. Otti adesso, sono in basso. Ok. E l'omogenizzato di carne. Questo. Ok, perfetto. Allora, prendiamo un piattino e mettiamo i biscotti. L'omogenizzato lo lasciamo nel vasetto e lo copriamo e il latte però lo dobbiamo mettere in un bicchiere questa volta. Eh, ok. il latte allora qui abbiamo messo il latte qua l'ho omogenizzato, omogenizzato e qua lì. ci sono i biscotti adesso vane chiudi le due ciotoline e l'altra dai chiamala Ani vieni Vieni Anastasia, ti abbiamo preparato la merenda. Mmm, Che buona questa merenda. Ci sono i biscotti Plasmon. Adesso, Ani, devi scegliere una di queste due ciotoline. Quale okay. scegli? Mm, capelli, capelli. I capelli così. Ok. Oh! E dell'altro latte niente amore dovrai mangiare il tuo biscottino con l'omogenizzato che ti piace tanto vai non si può dir di no Buono. ma non ti ho visto però sai? prendi l'omogenizzato fammi vedere Aspetta. ma, wow. ma, ma... cosa hai capito? già tutto questa bambina non fa una piega guarda lo fa da sola ma provate che buono oddio abbiamo scoperto un nuovo abbinamento quindi eh? no Vanessa non hai una faccia tanto convinta non dite che è buono che non lo è insomma ti è piaciuto allora questo abbinamento allora la prossima volta devo essere un pochino più cattiva eh anche nel latte stai cuciando? Adesso tocca a me Vanessa tocca a te Anastasia dobbiamo essere cattivissime adesso Eh? Va bene? Dopo, dopo quando tocca a te vedo. Sei pronta? No Ma <ride> no. è buonissimo. Allora Anastasia abbiamo scelto per Vanessa Questa polpettina Da abbinare con la marmellata oppure la maionese. Dai, mettila nei piattini. No, api. Sì. Io non sono capace. Ma come hai fatto? Dai. Mamma. <ride> Le mamme sanno fare tutto. Quando diventerai mamma, saprai fare tutto anche tu. Riesci? Eh, ecco. Sbatti un po'. Qua. Ok, una oh. Mi tengo tantissima Ok, va bene così Ok Adesso chiudiamo i due piattini Uno Due E due Chiudiamo un po' meglio Abbiamo preparato tutto, puoi chiamare Vanessa Vai amore vieni vieni a mangiare la tua merenda guarda cosa c'è qua una polpettina buonissima ma tu dovrai scegliere il suo abbinamento quale sceglierai? quella della tua, alla tua destra o quella alla tua sinistra? questa ok si sì, buona buona la polpetta con cos'è? con il cecate e ketchup? Vai, amore, assaggia! Che è buonissimo questo ketchup colonna. Ehi, mi puoi dare la coppetta, mami? Mm. Mamma mia, allora. mi, puoi, mamina, mi puoi dare la coppetta? No. Amore, Amore, mm. è ketchup? Mm -hmm. Ah, sì? È ketchup? Sì, ma <ride> Ma non è ketchup. Mami, è marmellata. è Anastasia è buona la polpetta? Tu con che cosa l'hai mangiata da sola? Mm. Tua sorella piacciono le polpette con la marmellata. Pensa un po', credo che abbia origini tedesche, non lo sapevo. Hai okay, detto, quello del latto a me. Ok, stavolta sarò cattivissima, eh? Sei contenta? <ride> sì, tanto lo sarò, tanto lo so che il piatto sarà quello lì. Mm, dove mi sono sì, ma non lì. saprai cosa c'è dentro, allora imparato tutto, la magna con il viúster buonissimo ma la ma cioè, scusate eh, la soia con il viúster a voi piace? a ah, me! No. quindi dai chiudiamo Vanessa e chiamiamo Anastasia Un attimo. Sei pronta? Cosa stai mangiando ancora? Ok Ani hai finito di mangiare la polpettina? Hai visto cosa c'è qua? Il viewstel, che a te piace tantissimo, vero? Ma quanto ti piace a te il viewstel? Okay. Okay, ok, ok, scegli, dai! Hai già scelto la maionese con il viewstel, bravissima! La soia. La salsa di soia! Oh, sei bello, stata fortunata! Ok, mangia pure! buono beh certo ti piace? a te non piace neanche la maionese vero? eh? cosa fai adesso? ti mangi il buster da solo? ma quanto state mangiando in questa challenge? eh? io ne mangio anche la soia va bene dai il video finisce qua e adesso Iscrivetevi Attivate la campanellina e, per... e lasciate un bel like a questo video!